Live social. E viaggiamoci amici di Live Social, ogni tanto bisogna partire, mollare gli ormeggi e andare un po' a vedere il mondo. Oggi noi lo facciamo in compagnia di Simone, buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie. Simone, tu sei un travel blogger, no? Esatto, sono un travel blogger da, con questo blog da un annetto e mezzo, più o meno, ma... Con un background da, di viaggiatore da diverso sì. tempo Beh, Giustamente il viaggio è una cosa che ti senti proprio, eh, che ti scorre nelle vene mm, Esatto, no? proprio nel cosa... sangue, esatto, proprio una passione, come dire, un po' innata mm -hmm. Allora, il tuo blog si chiama appunto Viaggiamocela, www.viaggiamocela.it Se non siete in macchina ovviamente iniziate a darci un'occhiata magari eh, Simone, che tipo di viaggi sono quelli che ci racconti? Ma il mio è un blog un po' diverso dal, dal, panorama, dal classico mh. travel blog, diciamo, perché oltre alle mie esperienze di viaggio cerco anche di inserire eh, notizie proprio a 360 mh. gradi del, del mondo dei viaggi, quindi certo. ehm, notizie su paesi, start-up o quant'altro. Qualsiasi cosa correlata ovviamente al mondo. Esatto sul mondo viaggi turismo esatto. Ma senti dai anche dei suggerimenti ai viaggiatori magari su come viaggiare che so spendendo di meno vedendo quei posti che non trovi nelle guide turistiche forse? Ma diciamo che mh, sì nella parte appunto relativa ai miei viaggi mm -hmm. do qualche notizia su uh, località poco conosciute mm -hmm. o magari uh, cittadine nei dintorni di capitale europee, sì. giusto per non stare a vedere solo la capitale, ma ci certo. sono cose molto carine anche nei dintorni. Senti, Simone, eh, tu hai detto che hai avuto sempre la passione per il viaggio, ma il blog invece come è arrivato? Ma questo blog diciamo che è nato da um, una problematica nata ad ottobre 2007 di una mm -hmm. nota compagnia aerea quindi diciamo che ho colto la palla al balzo mm -hmm. per pubblicare qualche notizia e di conseguenza poi è partito tutto da quello diciamo però eh, avevo già un, un sito che eh, gestivo insieme ad un mio amico mm -hmm. dove appunto raccoglievamo solo ed esclusivamente le nostre esperienze di viaggio quindi ah, diciamo che portato un po' di esperienza ce l'ho. Ecco. Te l'hai già fatta. Esatto. Senti, vuoi raccontarci un viaggio che ti è particolarmente piaciuto e che magari racconti anche nel tuo blog? Guarda, diciamo che è una meta poco conosciuta a livello turistico, ma più a livello di trekking mm -hmm. e... Turismo di avventura sono sì. stato in Nepal a maggio del, dello scorso anno. Okay. Ho avuto questa opportunità perché ho, ho vinto il volo, andata e ritorno. Ah, che fortuna, bro. <ride> Uno dei diciamo, vantaggi di essere travel blogger è anche questo: diciamo, mm -hmm. quindi ho avuto la possibilità uh, di fare questa esperienza 12 giorni in questo paese. Eh, colpito ahimè nel 2015 dal, dal terremoto quindi sì. si vedono ancora i danni causati appunto dal sisma e, però è pazzesco appunto vedere la, la gente eh, che non ha nulla però è ricca nel senso che mh, hanno questo animo mm -hmm che trasmettono attraverso il sorriso gioia di vivere, comunque ospitalità, tutto. Loro gli basta sorridere, quindi han hanno tutto col sorriso, pur non avendo nulla. È un contesto molto particolare, insomma. Esatto, no? esatto, sì. Allora, vi ricordo www.viaggiamocela.it. Andate a dare un'occhiata ai suoi contenuti, a Simone, che ormai di viaggi ne ha fatti tanti, e di notizie ne ha raccontate tante, no? Abbastanza, sì, diciamo che... Uh, io ho viaggiato più che altro in, uh, in Europa, quindi mm -hmm. più che altro capitali europee. E appunto meta extra europea è stata il NEPA sì, certo. quindi il problema nei, quando devo organizzarmi per un viaggio è eh, cercare di vedere un paese dove non sono stato eh, in Europa chiaro. è un po' difficile in Europa perché... è un po' più difficile esatto. ma eh, senti Simone una piccola curiosità quali sono le novità diciamo del momento sul mondo dei viaggi no? visto che tu le racconti ci stai sempre dietro ma guarda ti posso dire mh, senza fare i nomi delle compagnie, però c'è una compagnia di crociera italiana che qualche settimana fa ha lanciato il catalogo nuovo uh -huh. con um, novità appunto anche sul catalogo e parlava anche delle mete riguardanti il 2020-2021. Ah, quindi addirittura crociere intorno al mondo, uh -huh. quest'anno già è partita la prima. Quindi Drizziamo le antenne esatto, Insomma, Esatto, no? esatto Viaggiamocela lo trovate anche sui social Twitter, Instagram e Facebook Sempre con lo stesso nome E potete contattarlo all'indirizzo mail L'info chiocciolaviaggiamocela.it -viag Magari gli segnalate qualche novità che gli è sfuggita no? Così sì. eh, lui ve la pubblica volentieri Allora, io Simone ti ringrazio di essere stato con noi stasera Grazie a voi Live, live social